Nell'ultima sala eh, dedicata alle ceramiche sono esposti i servizi che appartenevano storicamente a, alle collezioni eh, del Palazzo Spinola di Pellicceria, ma anche eh, servizi che sono stati eh, donati o concessi in deposito successivamente, come ad esempio eh, il servizio della Famiglia Raggio che è stato donato proprio negli ultimi anni, oppure eh, il servizio realizzato da Laurent Dufour ehm, commissionato a una manifattura francese come il servizio raggi. Sono proprio testimonianze di questo gusto eh, dell'abitare che si sviluppa a Genova in modo particolare eh, nell'Ottocento e esporre queste testimonianze nell'ambito di un di un museo che è di mora storica proprio contribuisce a far comprendere quello che erano gli usi e costumi delle famiglie aristocratiche e poi successivamente anche borghesi eh, diciamo dalla fine del Settecento per tutto l'Ottocento. Eh, abbiamo servizi diciamo, per eh, imbandire le tavole ma anche tutta una serie di testimonianze legate al rito del caffè e, e del tè che si sviluppa eh, soprattutto nel Settecento eh, e che ehm, a Palazzo Spinola eh, è documentato non solo attraverso i manufatti ma anche attraverso eh, i documenti che attestano proprio eh, la presenza di questo, di questo uso eh, che pian piano prendeva sempre più piede e, e che diventerà poi tipico diciamo, della giornata di un aristocratico. Eh, si parlava del rito del tè e del caffè. Eh, in questa vetrina è ben documentata la particolare cura che eh, i nobili genovesi eh, riponevano proprio in questo, in questo rito eh, veramente significativo che, eh, come accennavo, si è sviluppato soprattutto nel Settecento. Eh, abbiamo una serie di, eh, di servizi eh, di varie manifatture, sia italiane, sia eh, tedesche o francesi, eh, che documentano proprio questo raffinatissimo gusto eh, della committenza eh, genovese, eh, una committenza sempre molto attenta a quelle che erano eh, gli sviluppi proprio della, del, delle manifatture più importanti eh, e portavano quindi eh, questa attenzione portava a Genova opere di manifattura proprio francese eh, tedesca ma anche eh, come si accennava per i servizi eh, da tavola eh, le straordinarie porcellane eh, cinesi Um, essendo stata una dimora aristocratica eh, fino a pochi anni fa abbiamo anche la fortuna e la possibilità di documentare tutta una serie di manufatti che eh, di solito non sono presenti eh, in tutti i musei. Eh, penso ad esempio proprio al, alla particolarità di avere oggetti legati al, all'igiene, diciamo al, agli ambienti meno ufficiali di una dimora aristocratica e tra l'altro il terzo e quarto piano della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, che oggi vediamo in un aspetto diciamo moderno in quanto ricostruiti, e in realtà ospitavano proprio le zone di servizio, le zone che effettivamente la famiglia eh, abitava, eh, con tutta la biblioteca e poi nell'ultimo piano eh, gli ambienti dedicati alla servitù. Eh, purtroppo manca mh, a Palazzo Spinola eh, una testimonianza, ad esempio, di quella che è. La, la grande produzione degli argentieri, in quanto non è, diciamo, tutto, non è pervenuto tutto l'arredo per la tavola, però la collezione proprio di ceramica permette di documentare diciamo, quelli che erano gli usi di una famiglia aristocratica sino diciamo, ai primi decenni del Novecento.